Oh, chiuso sono carine anche quando si sveglia e quando si ritrova intanto devo pulire il mio numero è sempre stop it <miglio> <miglio> Biglietti. Non ve lo diciamo più. Fine. Dico solo questo. Ma che si è stancata dopo una, due volte. No, non ce la faccio più. Okay, ovviamente non è che si riposa. No. Cos'è successo? No, vabbè, passa. Allora, dicevo. toro Abbiamo il ritorno di J-Hope. Che eh, costruisce cose. Esatto. Vai, J-Hope! Mi raccomando non fatelo a casa <ride> Tutto ciò che stanno facendo loro Oppure con la supervisione di un adulto Mi raccomando <ride> Vedo abbastanza confuso Tipo cosa ho fatto? Che devo fare? Perché? Come si costruisce? Spero che non lo monta con tutti quei dubbi che ha Prima di farlo partire perché temo per Secondo me sì Uuuu uh, Ovviamente dopo aver letto Il nostro amico è in palestra come non un film! <ride> allora... Ci manca un l'acqua e ti esatto, così a così Ta -da -da! Uh! Go go go! Ok, è il primo lancio del Rocket J-Hope eh? Già, iniziamo con il primo problema Un po' confuso oh. Adoro, lui che si è spaventato da solo. Parti in 3, 2, 1. Perché la costa scende da lì? Ah, wee, wee, wee. Secondo me l'ha montato male, giusto un poco. Lui che chiede scusa a me, via, via, via. Due, una! è andato molto lontano. Devo dire, Non sapevo. C'è il terzo. Tipo, oh, Ok, hours later. lo sapevo. Che ho, ho, ho capito, ho sbagliato qualcosa. Però ci è arrivato. Quello è l'importante. Ma è sempre la, la volta buona. Croci, wow. Lo voglio anch'io adesso? Io ti sto per piangere. <ride> Bellissimo. anche Io non sto piangendo comunque. <ride> Io mi ricordo sì. che una volta Gioppa aveva detto che non ha avuto tutta quella possibilità di fare dei giochi mm -hmm. Infatti ecco perché gli piace molto Giochi che sono di bambini ma che lui tipo gli piace perché comunque vuole recuperare ciò so che non ha mai ricevuto Ma lui è un bambino gigante, gli e vogliamo ma... bene Sia sì, che da parte sua ma anche da parte di tutti Il fatto mm -hmm. di, di non abbandonare quel lato infantile esatto. La gente quando cresce dimentica quel lato bambino mm -hmm. che c'è dentro E continuano a crescere quella parte infantile loro la mantengono sempre quella parte che ti dà un po' di. ti, bello, ti rende bello, più, sì. più umano. È una cosa bellissima. Il fatto di vedere il razzo mm -hmm. volare, cioè la sua espressione di felicità, tipo ci sono sì. riuscito. <ride> Mi ha aperto il cuore. Sì. La sua espressione. Sì. Lo vorrei abbracciare. Esatto, già gli occhi rosa. JK comunque sta migliorando un botto. JK, chef... Chef John. Chef John. Oh, chef JK, no, chef... Boh, non so. Ti troverò un nome. Adoro, E dai, dai, prendi il Madonna che si alza perché c'era una, una mosca. Io sto morendo, è bellissimo. Cioè, mi ha distratto. Continuate sotto sott'occhio. Ciao, ciao. dai, focus. Ma quando che si è fatta? Focus. Dai, e le da quello qua. Tranquillo. Come la vieni? Quando lo ti chiama. Atta! È Ok, dopo ho mangiato adesso un, un po' di attività. È Uè. è tipo come me che volevo fare la figa dare i pugni mi sono fatta male da sola <ride> ok vai ah, adesso si gioca davvero mi eh, no, no, no, no, metto no, no. anche alla allora ma oh, asciuga ma asciuga, <ride> asciuga tipo che cerca di prendere la palla sì. <ride> come l'ho bloccato le <ride> sto <ride> Ok. <coughs> la mia cosa preferita in questo momento io voglio tanto tanto tanto tanto Three hours later. bene asciuga davvero è una delle cose più più belle in questo momento Poi un bambino che dorme uguale uguale, uguale stessa posizione <ride> il, il delirio, qua ragazzi. Si è capito. Il caos. caos. Che sta succedendo? Chi vincerà? Perché non ci sto più capendo? Neanch'io. Eh, lo scopriremo. Lo scopriremo nella prossima puntata. Ah, ovviamente Questo è tutto per questa puntata. Esatto. Speriamo che vi siete divertiti. Vi sia piaciuto. Congratuliamoci nuovamente con i bantan. Esatto. Iscrivetevi. Mettete like condividete e... e con noi ci vediamo la prossima volta con il prossimo video ciao no